Abbiamo appena avuto uno studio dell'Università Cattolica di Milano che ci pone di fronte a delle situazioni abbastanza drammatiche in futuro, una riduzione netta del numero dei nostri studenti. Per questo non bisogna lasciare indietro nessuno, bisogna in qualche maniera essere capaci già dall'orientamento, fin dalle scuole che io chiamo ancora medie, in vista delle superiori ma anche in vista delle università, sfruttare tutte le risorse che ci sono in ciascuno dei nostri ragazzi. La Regione ha inteso affrontare e confrontarsi soprattutto sul tema della dispersione scolastica. Perché? Ma perché proprio la dispersione scolastica è una problematica sicuramente significativa per quanto riguarda il territorio valdostano, ma in un qualche modo andava affrontata e condivisa con chi aveva già sperimentato delle soluzioni possibili e che potevano in un qualche modo tornare utili anche a noi per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 Però il compito delle politiche sociali non è solamente quello di dare una risposta immediata a chi è in difficoltà in questo momento, ma è anche quello di avere forse una funzione più eticamente importante che è quella di vedere di lavorare per una società futura, una società più giusta, più equa e più inclusiva. È soprattutto in fase di transizione, di passaggio quindi tra la scuola media e la scuola superiore eh, che dobbiamo porre la nostra attenzione e nel biennio delle superiori. Infatti eh, il target cui è rivolto in particolare il progetto Primo è proprio questo, gli alunni delle scuole medie dalla seconda terza media e gli alunni delle scuole eh, superiori dei primi anni. Grazie ad un'autorevole direzione scientifica, il progetto PRIMO si è sviluppato con una metodologia che ha garantito il coordinamento degli interventi e la loro centratura sugli studenti a rischio di esclusione. In che modo? Attraverso lo scambio di buone pratiche realizzate nei territori coinvolti, mediante equip tecniche di insegnanti, orientatori, formatori aziendali, educatori e artisti, francesi e italiani. E attraverso la formazione dei docenti, per la condivisione dell'approccio di Primo. Per gli studenti vi è stata la messa in campo di un sistema di interventi integrati a più dimensioni, accompagnamento e sostegno a scuola, rapporto scuola-impresa e attività extrascolastiche. Il nucleo centrale del progetto PRIMO è consistito nell'individuazione e nell'accompagnamento degli studenti a rischio, attraverso l'individuazione precoce del rischio di insuccesso, utilizzando opportuni strumenti di analisi come questionari, l'osservazione e interviste. Gli insegnanti formati su queste metodologie hanno accompagnato gli studenti a rischio con incontri periodici per analizzare i problemi inerenti lo studio e l'inclusione sociale. Si è realizzato così un fattivo sostegno di questi studenti attraverso alleanze educative tra scuola e imprese e tra scuola e terzo settore. A questo proposito va evidenziato il contributo fondamentale fornito dalle Università della Valle d'Aosta e dal GIPFIPAN Fipan de Nice che hanno progettato questionari di rilevazione della percezione del clima organizzativo e del livello di benessere per studenti, genitori e docenti. La ricerca si prefiggeva di analizzare i fattori di rischio di insuccesso degli studenti per fornire indicazioni agli attori del sistema scolastico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 percorsi educativi individualizzati per il successo scolastico ideando e sperimentando congiuntamente alleanze educative con il mondo extrascolastico dell'impresa e dell'associazionismo proponendo scambi di studenti per gli stage e laboratori di musica, teatro, laboratori d'arte. Grazie al progetto Primo abbiamo proprio sperimentato eh, L'importanza dell'alleanza educativa, quindi l'importanza di eh, collaborare, l'importanza della collaborazione tra la scuola e tutti gli altri enti esterni, come possono essere le famiglie, le associazioni, eh, enti di esperti che eh, insieme lavorano per la costruzione del progetto di vita di questi ragazzi. Caratteristica del progetto Primo è stata la concretezza dei risultati finali che hanno trovato spazio negli eventi rivolti al pubblico che si sono svolti ad Aosta e Nizza nell'aprile e maggio 2022, dove sono state proposte e presentate le linee guida per le politiche regionali in materia di dispersione ad insegnanti, studenti e famiglie, amministratori, esperti delle due realtà trasfrontaliere. Io credo che il successo ci sia veramente, perché guardando tutti i risultati, guardando i materiali che sono stati prodotti, gli strumenti che verranno utilizzati anche in futuro, mi reputo soddisfatto io, ma diciamo, sono soddisfatti tutti i partecipanti. E eh, spero che queste, queste attività che abbiamo messo in atto possano essere recuperate anche dalle scuole che non fanno parte attualmente del progetto Primo e possono essere utilizzate nei, nei prossimi anni. Il decrocciaggio n'est pas inevitabile, on peut effettivamente intervenire. è il senso del progetto Primo: come luttare contre le décrochage et surtout favoriser la persévérance scolaire. Déjà dans les années 70, on parlait de décrochage, mais comme le monde économique pouvait absorber Les élèves qui sortaient du, de, de l'école sans diplôme, sans rien, euh, étaient absorbés par le monde économique, alors que dans les années 80, ce n'était plus tout à fait le même cas. Donc l'éducation nationale s'est préoccupée de voir un petit peu comment euh, bien raccrocher ces élèves à la fois d'une façon de revoir, de reconsidérer la structure et à la fois d'intervenir auprès de l'élève. Primo a apporté beaucoup de choses à nos établissements partenaires, des outils innovants, un questionnaire de repérage et une plateforme à disposition des enseignants una professionnalisation del tutorat puisque euh, les, les enseignants ont été formés donc à une méthode d'accompagnement individuel en tout cas côté français, un élève progetto formazione a portato la, la propria esperienza nell'ambito dell'accompagnamento dell al lavoro e nell'orientamento, le cioè due direttrici, quindi percorsi di alternanza ehm, per i ragazzi delle scuole superiori che hanno aderito come partner all'iniziativa e poi attraverso l'esperienza di Mobilité trasfrontaliere ehm, in collaborazione con Les Collectus di, di, di, di Nizza, con, eh, con il quale eh, di concerto con le, le due classi individuate delle manzetti di Aosta abbiamo portato avanti un progetto a distanza. Allora, la collaborazione con i docenti francesi è stata utile anzitutto a livello linguistico perché comunque abbiamo avuto la possibilità eh, noi insegnanti eh, valdostani di poter parlare effettivamente francese, perché comunque le occasioni non sono poi così numerose. E poi è stata un'occasione per confrontarci sulle pratiche, soprattutto in occasione degli incontri con Afev abbiamo potuto confrontarci sulle, sulle loro esperienze e sul loro sistema scolastico, in parte simile e in parte differente dal nostro, eh, l'approccio diverso e anche per versi simili all'orientamento e alla dispersione scolastica, nel loro sistema forse un po' più, più strutturato rispetto al nostro è più rigido e del resto per certi aspetti più strutturato, quindi rispetto al nostro cammino di organizzazione è stato utile vedere alcuni, alcuni step loro più fissi rispetto ai nostri più mobili.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 Durante il progetto Primo eh, mi è piaciuto molto quando eh, abbiamo fatto il progetto con Verdiana, Tatiana e Andrea, eh, il progetto Maschere Avatar e Specchi, un progetto di teatro e eh, questo progetto mi ha aiutato a scoprire una parte di me e una parte dei miei compagni che prima non conoscevo. A giugno parteciperò a uno stage eh, che era riferito al progetto Primo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 C'è uno strumento in più a disposizione del sistema scolastico della Valle d'Aosta. Il progetto PRIMO è un progetto di cooperazione territoriale che è stato approvato nel 2017. Inizialmente da un punto di vista amministrativo ha avuto qualche difficoltà, però oggi eh, vedere i ragazzi e gli insegnanti con questa motivazione, questa perseveranza che sta proprio nell'acronimo del progetto PRIMO, eh, possiamo dire che è un gran successo. Mi auguro che in futuro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 talvolta nell'orientamento si seguono delle mode, si scelgono certe scuole, alcuni valorizzano i licei a detrimento invece dell'istruzione professionale, questo è un errore, bisogna dare loro un'ampia gamma di fronte alla quale porsi in vista del lavoro che faranno da grandi. Ed è bene dunque analizzare da tutti i punti di vista questa questione sia dell'orientamento che dell'abbandono scolastico per fare in modo che ciascuno viva serenamente la propria vita.